vengo da Napoli. Questo è il mio secondo anno che partecipo allo Piano Lab e quest'anno ha avuto un significato sicuramente eh, più forte per noi giovani che abbiamo partecipato al meeting di Caserta, eh, accompagnati appunto da questa riflessione molto significativa del, de, sulla legalità. Ed è stata molto interessante eh, la... la la plenaria di oggi, qui si è parlato eh, ancora di legalità e politica, ma soprattutto, come sottolineava il, il Dottor Gatti, di questa legalità del nome, di questa relazione e di questo, di questo sentire, comune, un, eh, agi, eh, eh, sentire comune verso un agire legale. Uh. Va avanti adesso il Caserta perché è stata una tappa, adesso voi avete fatto una domanda esplicita in plenaria. Sì. Come continuare? Sì, Caserta sicuramente è stato, eh, noi l'abbiamo chiamato uno spartiacque perché eh, abbiamo avuto una, una risonanza, ma soprattutto non soltanto a livello mediatico, ma soprattutto eh, nei nostri cuori, eh, dove siamo partiti per incontrarci lì eh, per vedere e condividere eh, come ah, viviamo la realtà ognuno di noi. Ed oggi eh, questa maggiore consapevolezza eh, in noi eh, ci porta a vivere con maggiore attenzione e maggiore cura i nostri territori, a scoprire soprattutto la bellezza che ci abbiamo a pochi passi da casa. Grazie.